Allora dicevamo, entriamo nel vivo iniziando a, ad affrontare il primo passaggio no, di quelli che ci siamo dati, gli obiettivi che ci siamo appena dati, che è quello di provare a impostare delle applicazioni Java che siano un minimo guardabili e quindi siano normali applicazioni desktop no, che potete usare sul vostro computer, un pochino... E anche questo lavoro che facciamo è anche un po' in parallelo a ciò che fa il professor Lioi col suo corso di reti di calcolatori e, e, e programmazione web, se non ricordo mai esattamente il titolo perché è troppo lungo, eh, dove anche lì imparerete a fare un, anche il network. Semplici siti web, quindi applicazioni desktop e siti web sono di fatto le due tipologie diciamo, di base no, di applicazioni che poi vedo che nei tirocini vi fanno, eh, su cui vi fanno anche lavorare nei tirocini. Allora noi come libreria grafica, tra le tante librerie grafiche che, ehm, che offre eh, l'ecosistema diciamo, di Java, abbiamo scelto questa JavaFX, scritta JavaFX, ma si legge FX, ehm, che è particolarmente secondo me semplice e snella da usare quindi si fa in modo molto rapido anche un'interfaccia grafica di questo genere chiaramente noi non stiamo pensando a in interfacce grafiche super fighe da videogiochi ma quelle bellissime interfacce noiosissime da gestionare, no? in cui c'è tanti numeri, tanti bottoni tante caselle però vi appassionano così e non ho perché purtroppo sono quelle che servono siamo così in ambiente enterprise allora come si costruisce un'interfaccia di questo genere provando a vederla con gli occhi di questa libreria grafica JavaFX? Questa è una finestra che avete sul vostro computer, che è composta di varie parti. Okay? Le, le parti che qua ho evidenziato in colore che sembra giallo, sono gli elementi più semplici della pagina quelli che in gergo, in generale, dell'interfaccia grafica si chiamano widget, cioè oggettini. Ogni interfaccia grafica è composta da tanti di questi elementi che, posso, che noi riconosciamo facilmente. Cosa abbiamo? Abbiamo un bottone, abbiamo una tendina, un menu tendina, abbiamo un'etichetta, abbiamo un titolo del testo, anche il testo stesso. Eh, abbiamo una casella di testo grande, eccetera. Sono tutti gli elementi dell'interfaccia utente che vi trovate dappertutto, vi trovate nei programmi su, su PC, vi trovate sui siti web, vi trovate nelle applicazioni mobili. Alla fine noi abbiamo una, un ventaglio no, di controlli possibili, di elementi, di elementi di controllo possibile che sono sempre gli stessi, si ripetono, no? le caselline di spunta, i bottoncini, eccetera, eccetera. Quindi un'interfaccia grafica è fatta di tanti controlli che nel linguaggio della libreria JavaFX si li chiamano nodi l'interfaccia grafica è fatta di tanti nodi alcuni di questi nodi sono nodi interattivi altri sono invece nodi invisibili che ci servono per gestire l'impaginazione cioè tutti questi controlli non sono messi a caso ma sono messi in una certa posizione, incolonnati per righe, per colonne, con una certa spaziatura, un certo margine eccetera quindi in JavaFX noi descriviamo il contenuto e la struttura di un'applicazione grafica attraverso un albero di nodi, adesso ci entriamo nel merito. Questi nodi sono, diciamo così, raccolti in un'unica scena che è questa qui dipinta col bordo verde, cioè la scena è il contenuto della finestra che contiene tutta la nostra applicazione la finestra stessa in JavaFX ha un nome diverso che si chiama stage no, qui hanno voluto fare simpatici, hanno voluto usare un linguaggio teatrale in cui dice lo stage è il palcoscenico, cioè la finestra il contenitore in cui va in scena la scena stessa, cioè il contenuto in questo momento che cosa ti sto visualizzando questa scena è fatta da un insieme di nodi che portano il contenuto vero e proprio c'è questa lieve distinzione tra scena e stage perché lo, la, lo stage, la finestra, è di proprietà del sistema operativo. Cioè la fa Windows, la fa il Mac e crea una finestra vuota. La scena, cioè il contenuto di questa finestra, la facciamo noi, la fa il nostro programma. Ok? Quindi quando vedremo il codice, tra un secondo, no, di un'applicazione JavaFX, la scena è già stata creata dal sistema operativo e noi dobbiamo pubblicare scusate, lo stage è già stato creato dal sistema operativo e quindi di fatto non ci facciamo quasi nulla semplicemente lo dobbiamo popolare con contenuto di uno stage dicevo i nodi, la pagina è fatta di nodi e questo è l'esempio sulla destra di una gerarchia di nodi che compone l'interfaccia che vediamo sulla sinistra e questo è l'ambiente, tra l'altro c'è un editor grafico, SimBuilder è uno dei programmi che vi ho fatto installare, che ci permette di costruire questa interfaccia proprio in modo visuale, no? così. Cosa sta dicendo? Proviamo a leggerla questa cosa. Sta dicendo, questa scena parte da una cosa che si chiama border pane, che cos'è? È, è un nodo contenitore, che è in grado di disporre i propri elementi che esso contiene, con un contenuto centrale e quattro contenuti laterali, alto, basso, sinistra, destra. In questo border pane, non, import non importa se non capite tutto adesso, eh, poi ci giochiamo e lo facciamo, quindi è solo per darvi un'idea di come si ragiona. Questo border pane ha quindi 5 so figli, il top, il left, il center, il right e il bottom. Nel left c'è un nodo di tipo label, che è questo titolo qua. Nel left non c'è nulla, nel right e nel bottom non c'è nulla. Quindi di fatto noi abbiamo usato questo contenitore a 5 spazi e abbiamo riempito lo spazio di sopra e quello centrale. Quello di sopra col titolo quello centrale con tutto il resto. Tutto il resto che cos'è? Tutto il resto è, comprende, vedete qua ci sono delle label, label sono delle etichette, nodi label, che corrispondono a questo testo qua. Nodi choice box, poi noi useremo le combo box che sono più furbe che sono queste due tendine, nodi button, che sono questi bottoni, un nodo text area, che è questo, quest'area quest di testo ampia. Quindi noi ci immaginiamo la nostra interfaccia, e la descriviamo di, mettendoci diciamo, i nodi di controllo che costituiscono i vari elementi di questa interfaccia. E come fa l'interfaccia a sapere che questi Qua sono allineati in orizzontale e quest'altro invece viene sotto. Attraverso un'altra serie di nodi di impaginazione, di layout. Ad esempio qua ce n'è uno che si chiama V-box, sta per vertical box, cioè scatole verticali, una sull'impilate in modo verticale. Questa V-box è quella che fa sì che la parte superiore sia sopra alla textarea sottostante. E la parte superiore a sua volta che cos'è? È un grid pane, una griglia 3x2. Quindi questa parte superiore qui, dove ci sono i bottoni, le etichette, è contenuta in, in una tabella, una grid è in una tabella, con tre colonne e due righe, e i bottoni sono incasellati all'interno delle celle di, di questa griglia. Questa griglia a sua volta è sopra, Vbox, sopra la textarea. Quindi noi ragioniamo per impaginare l'interfaccia non in termini di posizione assoluta. Non stiamo dicendo questo bottone è a 22 pixel dal margine destro e a 316 pixel dal margine sinistro e a una distanza di 2 pixel da quello sopra. No. Perché diventeremo pazzi se facessimo così. Perché poi basta che uno ingrandisce un attimo la finestra e si spalla tutto. Ragioniamo in termini astratti più alto livello di quelle che sono le relazioni geometriche tra i vari elementi. Abbiamo dei nodi di tipo controllo, dei nodi di tipo layout che useremo eh, eh, eh, congiuntamente per creare l'interfaccia. I nodi della libreria, i nodi alla fine scusate non l'ho detto sono classi Java, classi Java all'interno della libreria JavaFX, classi Java che discendono da una classe madre, padre come volete javafx.syn.node, questa è una classe astratta, da cui tutte le altre derivano come sottoclassi, e ereditano tutte da lì. C'è una catena di ereditarietà abbastanza profonda, e chiaramente gli attributi che sono definiti su questa superclasse ve li trovate su tutti i nodi, quindi la maggior parte dei nodi ha gli stessi attributi, chiaramente man mano che andiamo avanti avranno degli attributi specifici, ehm, Abbiamo dei nodi che sono di tipo control, che corrispondono agli elementi interattivi. Quindi tutti i nodi che sono figli di control, text input, choice box, menu bar, tutti i vari tipi di button, button checkbox, toggle button, tutti i tipi di titoli, label, sono tutti figli di control, quindi controlli, infatti prima quando colloquialmente dicevo abbiamo dei controlli sulla pagina, non ho usato la parola a caso ma perché sono tutti nodi figli di control, di tipo control. E poi ci sono i nodi figli di pain, pain sta per pannello, sa perché l'hanno chiamato così e ci sono vari tipi di pannelli, nell'esempio di prima avevamo visto la v la vbox, abbiamo visto la grid pane, visto per modo di dire, la border pane, sono nodi, come tutti gli altri, sono tutti figli di node, ma hanno uno scopo completamente diverso. Cioè mentre i controlli aggiungono un elemento effettivo sulla pagina, i pannelli, i pane, sono di per sé invisibili, ma raggruppano dei controlli o degli altri pannelli e ciascuno di questi pannelli ha delle regole di layout diverse. Quindi se voglio una certa serie di elementi della pagina impilati in modo verticale creerò un v-box e metterò i vari elementi come figli di questo v-box. Questi elementi possono essere nodi, quindi o direttamente controlli oppure a loro volta altri pannelli che conterranno a loro volta dei controlli e così via. E poi a parole è più contorto che non se non nella pratica con qualche esempio. Quindi noi ci concentreremo chiaramente su tutte queste classi, su quelli che sono appunto i controlli e i pannelli che ci servono per dare un minimo di layout decente alla pagina. Eh, beh, dovrei quest'anno riuscire a, a ricavare anche un po' di tempo, non li trovo qua, per la parte dei charts, ecco qua chart, i grafici, una no? cosa che gli altri anni non, non sempre riuscivo a fare, Uh, quest'anno siamo organizzati con le settimane dovremo riuscire a fare qualcosina anche per visualizzare poi dei grafici sulla pagina. Um, e chiaramente come com tutto in questo corso nessuno si va a studiare a memoria la gerarchia dei controlli e dei nodi di JavaFX, ma dobbiamo sapere dove trovare la, la documentazione, quindi c'è questo sito qua che è la documentazione ufficiale e vedete che qua c'è una sotto, ingrandisco un pochino. Un package controls che definisce tutti i tipi di eh, controlli, bla bla bla, poi qua ci sono tutti i controlli che possiamo usare, che sono predefiniti nella libreria JavaFX, così come c'era il modulo pannelli, dove era? dove abbiamo, ci sono tutte le, le, le classi per, per, per gestire il layout, e poi l'altro sito che vi ho segnalato qua, è un sito che mette le stesse cose in modo grafico, no? forse anche un po' più facile da, da consultare, ad esempio se vado qua dentro controllo, questa è la, la visione dei, dei vari package Java, questa è una immagine della gerarchia dei controlli, ad esempio avevamo un combo box che mi fa vedere, questa è la, la documentazione ufficiale di Java, il Java doc della classe, direttamente nel, nel contesto di questo, di questo grafico, insomma, di questa rappresentazione grafica che può essere comoda da consultare non spaventiamoci eh, alla fine useremo 5-6 controlli in tutto impareremo a usarli diciamo così, in modo abbastanza familiare no? però sappiamo che ci sono allora come è fatta dato questo che è il modello concettuale dell'interfaccia come è fatta un'applicazione JavaFX allora per farlo magari vediamolo direttamente in Eclipse no? allora ciò che abbiamo fatto per facilitarci anche un pochino il lavoro, è creare una procedura guidata per costruire un progetto Eclipse che abbia già tutte le librerie che vi servono, che ci servono in questo corso. Okay? Quindi noi non faremo semplicemente un nuovo progetto Java e poi ci devo aggiungere le varie librerie, ma seguiamo una procedura che adesso facciamo insieme, in cui andiamo a pescare uno scheletro di progetto che abbiamo preparato, che useremo per tutto il corso. Quindi immaginiamo di voler fare una prima applicazione, molto di esempio, no? in cui che ne so, inserisco il nome e lui quando schiaccia un bottone mi scrive anche lui buongiorno Fulvio o qualcosa di questo genere. No? Una cosa molto semplice. Chiamiamola buongiorno. Allora, in Eclipse io creo un nuovo progetto andando non su nuovo progetto Java, ma vado sulla voce generica New Project e mi fa scegliere ovviamente quale tipo di progetto mi serve e devo scegliere la voce Maven Project. Maven è un'infrastruttura dell'ecosistema dell Java, del mondo Java, sulla quale sono memorizzate tutta una serie di librerie che poi eh, usando appunto Maven che è un tool indipendente ma è integrato dentro Eclipse si può scaricare e installare tutte le librerie che gli dico quindi io sto dicendo guarda scaricati un progetto e diciamo così, inizializza questo progetto con una serie di librerie che sono descritte in un file di configurazione come dice Maven che all'interno listerà le librerie che mi servono quindi un progetto che non creo io come progetto semplice, ma che creo usando le indicazioni, le istruzioni che qualcuno ha preparato e la pubblicate su questo sistema Maven, su questo sito Maven questo qualcuno è Alberto Monge che conoscete mercoledì non ha fatto tutto Maven lui, ha fatto solo questo progetto qua, quindi dico un progetto Maven e lui dice sì va bene ehm, vabbè, questa finestra è inutile e ci dice dove vuoi salvare nel workspace di default va bene non dobbiamo fare nulla la pagina successiva è quella importante che ci dice, va bene, tu vuoi crearti un progetto partendo da, un progetto, da una, istruzioni presenti su Maven, ma quali sono queste istruzioni? Perché ce ne sono milioni di progetti diversi da cui partire, che chiunque può caricare e condividere su questo sito Maven. Allora noi inseriamo qua TDP nel filtro di ricerca, la prima volta che lo inserite non vi compare subito il risultato perché la prima volta che lo inserite Eclipse va a scaricarsi il catalogo di tutti i progetti a me l'ha dato istantaneamente perché l'avevo già fatto nei giorni precedenti quindi la prima volta non è, non è un problema è un po' lento ma poi dopo vedete che vi salta fuori subito quindi tra tutti i vari progetti ne abbiamo filtrato uno che si chiama TDP e vedete che si chiama Gita Alberto MR Alberto Mongerofaello che l'ha fatto lui che è l'archetipo, cioè lo scheletro di progetto JavaFX, eh, JavaFX da usare nel nostro corso. Quindi facendo questo, facciamo Next, quindi è una procedura guidata di un progetto, facendo Next mi crea il progetto di cui devo specificare il nome. Non ho ancora scritto il nome del progetto, non ho ancora deciso. Okay? Allora, ehm, mi chiede due dati, il primo è un cosiddetto group ID noi suggeriamo di avere sempre come nei progetti che facciamo usare sempre come prefisso del progetto e anche del package l'identificatore del corso quindi sapete che i package normalmente si identificano con il nome del, del sito del dominio dell'azienda girato al contrario no? quindi diciamo tdp.polito.it lo scriviamo it.polito.tdp e il nome del sarebbe il nome del progetto, chiamiamolo buongiorno. Quindi lui mi crea il progetto all'interno di un package che si chiama itpolitottp buongiorno. Quindi qua è una nomenclatura un po' strana, parla di archetipo e artefatto, come se fossimo diciamo così, dentro un sito archeologico, ma in realtà vuol dire semplicemente il template e il nome del progetto quindi l'unica cosa che dobbiamo inserire è appunto questo, questo prefisso che manteniamo uguale per tutto il corso e poi il nome del singolo progetto, fatto, quando faccio finish lui frulla un pochino, mi crea un progetto che si chiama buongiorno e dentro questo progetto cosa troviamo? Beh innanzitutto non ci serve subito ma diamo un'occhiata a una cartella che si chiama Maven Dependencies, che sono tutte le librerie, tra cui molte vedete che si chiamano JavaFX qualcosa, le librerie che sono state automaticamente caricate dentro questo progetto da, appunto, da Maven, dall'indicazione dell'archetipo. Del, dell Quindi abbiamo già qua tutte le librerie che ci serviranno anche più avanti nel corso. A me l'ha fatto subito il progetto perché ovviamente queste librerie le ho già scaricate prima, cioè non, non io, le ha già scaricate lui quando ho fatto un progetto di prova l'altra settimana, ho installato Eclipse per arrivare da voi con un progetto pulito. La, anche qua la prima volta che lo fate ci metterà un attimo di tempo perché tutte queste librerie se le deve andare a scaricare. Dopo che l'ha scaricata una volta se le salva sul computer e la volta successiva le trova subito. Poi abbiamo due aree che si chiamano main Java, dentro questa cartella source mainJava abbiamo il nostro package buongiorno che abbiamo appena specificato e dentro questo package buongiorno abbiamo tre file Java poi c'è un'altra cartella di risorse dentro la quale c'è un, una sottocartella fxml che contiene un file sin.fxml allora questi quattro file sono i quattro file su cui dobbiamo lavorare che compongono la nostra interfaccia grafica, il nostro programma grafico in realtà main.java non fa niente main.java semplicemente cosa fa? chiama il metodo main di una classe che si chiama entry point e quindi tutto il programma in realtà parte dal main di entry point, che è il programma vero e proprio. Perché abbiamo dovuto fare questo? Ma perché di nuovo con Java 11 è un, non, il main vero e proprio non ha ancora accesso alle librerie JavaFX, e quindi non partirebbe la, la versione grafica. Quindi abbiamo dovuto creare una classe finta che non fa nulla, che poi in realtà attiva la classe vera, quella che mi ha chiamato entry point, che è il vero inizio dell'applicazione. Se provate a fare run di entry point vi dà un errore dice non trova le librerie. Quindi dobbiamo comunque fare run di main sapendo che in realtà non fa nulla. Quindi questa classe main non la tocchiamo mai, non ci serve. Ok? Chiudiamola. Noi facciamo run del main, ma in realtà il main fa in realtà mente, passa immediatamente il controllo a questa classe entry point. E questa classe contiene le istruzioni per inizializzare una nuova applicazione grafica in JavaFX che di nuovo sono sempre le stesse quindi queste le toccheremo pochissimo però leggiamole per capire cosa succede allora innanzitutto questo classe entry point che è il nostro programma alla fine parte da questa classe qua, la classe principale del nostro programma extends application e application, come si dice il tooltip, è javafx.application. Quindi noi ereditiamo da una classe che si chiama application della libreria javafx che sa già fare tante cose. La classe application. E infatti noi all'interno di questa classe application andiamo solamente a ridefinire alcuni metodi. Il nostro programma principale, guardiamo il main cosa fa, il main non fa niente. O meglio, chiama un metodo che si chiama launch e dove è definito questo metodo launch? Nella classe madre. Quindi al di là del giro del main.java che ci siamo già dimenticati, un programma JavaFX cosa fa? Nel main, eredita da application e chiama il metodo launch della superclasse application qui Eclipse lo fa vedere in corsivo per dire guarda che questo qua è un metodo ereditato, non è un metodo tuo e cosa fa il metodo launch? fa ciò che deve fare un'applicazione grafica contatta il sistema operativo crea una finestra, predispone tutto dove questa frase predispone tutto comprende tante cose che non mi voglio, di cui non mi voglio interessare e poi quando ha tutto diciamo, predisposto la classe application chiama il proprio metodo start. La classe application, essendo una superclasse, definisce tutti i metodi, ovviamente. Il metodo start di default non fa niente, non è definito una superclasse. Infatti noi qua lo stiamo sovrascrivendo, ridefinendo. Come sottoclasse faccio l'override del metodo start della mia classe application. Quindi io nel mio programma chiamo il launch della mia superclasse. Quando la superclasse chiamerà il metodo start, quindi quando è tutto pronto per partire, in realtà il metodo start che sta chiamando è quello della sottoclasse, della mia classe, del mio programma. Quindi il vero inizio del mio programma è dentro questo metodo che si chiama start che non parte subitissimo, parte dopo che è stato già inizializzato qualcosa da parte della classe madre. Il mio programma vive dentro questa classe application e ridefinisce il comportamento della classe application. È bello questo ridefinisce, lo vedremo più volte, perché vuol dire che tante cose le fa già in automatico. Io vado solo ad aggiungere ciò che mi serve. Ok, allora cosa devo fare all'avvio del mio programma? vedete che riceve come parametro il mio metodo start un oggetto di tipo stage stage avevamo visto prima avevamo condiviso prima il fatto che rappresentasse la finestra del sistema operativo la finestra di Windows la finestra di macOS che quindi è già stata creata, non la devo creare io è stata creata dalla superclasse application e mi dice ok tu adesso ti ho fatto una finestra, fa, fanne ciò che vuoi mettici dentro ciò che ti serve Cosa metto dentro una finestra? Metto una scena. Quindi devo creare un oggetto scena. E SIN, che cos'è? Ovviamente è un oggetto tipo JavaFX.SIN, punto eccetera punto eccetera, eccetera, un po' di giri di eritarietà. Creo una nuova scena e questa scena la imposto come scena contenuta nello stage, quindi alla riga 21 è quando effettivamente sto inserendo nella finestra il contenuto del mio programma, ho saltato le righe ovviamente, adesso ci torno, alla riga 21 sto dicendo lo stage, cioè la finestra del sistema operativo, il tuo contenuto adesso deve essere dato dall'oggetto scene, dall'oggetto scena, e la riga dopo, la riga 22, cioè semplicemente questa finestra rendila visibile, perché finora era, era invisibile, è stata creata invisibile, no? Ma è un dettaglio. Quindi tutto il lavoro in realtà sta nel preparare l'oggetto scena che conterrà i nodi. Questo oggetto scena come viene creato? Lo creo qui, dicendo guarda, creiamo un nuovo oggetto scena che contenga dei nodi descritti da un albero di nodi uno dentro l'altro abbiamo già visto prima disegnato quella gerarchia di nodi che partiva in quel caso, nell'esempio di prima, da un border pane e andava giù giù con i vbox con, con i grid pane, con i control con i button, eccetera quindi avrò una struttura dati che contiene tutti i nodi incasellati ad albero e creo una scena passandogli il nodo radice di questo albero il nodo principale quello più in alto Nell'esempio che abbiamo fatto prima era il border pane. Quindi, se io ho un insieme di nodi, una gerarchia di nodi JavaFX che descrive un'interfaccia, posso costruire un oggetto scena partendo che contiene questi nodi. Questo oggetto scena lo metto poi in pista sullo stage e l'applicazione parte. Queste sono operazioni che faccio sempre uguali, quindi anche qua sono righe di codice che non dovrò toccare. Quindi la, la, lo stage mi arriva già fatto, la scena beh, basta crearla con new e passargli la radice della gerarchia di nodi. Quindi boh, sono operazioni già fatte, non ci dobbiamo preoccupare ci dobbiamo preoccupare eh, ovviamente dei nodi da metterci, cioè cosa ci metto io dentro, dentro questa interfaccia? Allora, questi nodi sono tutte classi Java, quindi potrei mettermi lì a fare new button, new grid pane, new, e creare tanti oggetti, li collego tra di loro. In realtà nell'ecosistema JavaFX eh, hanno in, definito un linguaggio che si chiama FXML, che è un gioco di parole tra fx, dfx e xml, perché il formato del file in cui è descritto è un formato xml, che è apposta per descrivere la gerarchia di questi nodi. Allora, se io voglio vedere, infatti qua abbiamo questo file, scena.fxml, nel nostro progetto, che, come vediamo, viene caricato alla riga 15. Sto andando a ritroso, no? Io avevo creato la riga 17 una nuova scena passandogli un nodo radice, il nodo principale di un certo albero di nodi, di una certa gerarchia di nodi, questa gerarchia di nodi, adesso vado a vedere dove l'ho tirata fuori, l'ho tirata fuori da una classe che si chiama fxml loader, che è un metodo statico load, a cui ho passato questo file scena.fxml. Quindi questo fxml loader che cosa fa? Prende la descrizione di un'interfaccia grafica scritta in questo formato fxml, crea lui le classi java, le collega già in modo gerarchico, e mi dà il riferimento all'oggetto principale, a quello più in alto, che posso usare direttamente questo root per creare la scena. Allora, il mio problema adesso è creare questo file se io riesco a creare questo file scena.fxml questo, questo classe loader è in grado di leggere, interpretare, capire questo file e crearmi i nodi e io sono a posto questo file scena.fxml lo posso aprire dentro Eclipse e è una roba così è ovviamente file fxml quindi ha vari tag di apertura, e chiusura non so se avete già sentito parlare di, fxml, di xml ma è simile all'html però riconosciamo border pane, riconosciamo hbox, quindi un border pane che contiene un hbox, che contiene un bottone, che contiene un'etichetta, attraverso delle regole di annidamento. La cosa buona è che noi non dobbiamo scriverlo a mano questo file, ma possiamo usare quel programma SinBuilder che ce lo permette di editare in modo grafico. In particolare io posso aprire lo SimBuilder che è un editor di interfacce grafiche Javafx e posso aprire quel file fxml. Allora dov'è quel file fxml da aprire? E devo andare a capire dove ho salvato il workspace di Eclipse quindi Eclipse è finito ah, aspetta, devo... questo è un file normale dentro il progetto okay? dentro la mia cartella di progetto questa cartella di progetto la avrò salvata da qualche parte se non mi ricordo dove vado nella proprietà del progetto e me lo dice quindi questa qua è il percorso in cui ho salvato il progetto copia Prendo SimBuilder, poi vi faccio vedere la scorciatoia, però apro per dire che non c'è nulla di magico. Vado a una cartella di progetto, sorgenti, main, risorse, FXML, scena. Navigo le cartelle del progetto, solo ricordarmi dove ho messo il workspace in modo da ritrovarlo. Okay? Se faccio open, apre in modo grafico il contenuto di quella scena qui sulla sinistra in basso vediamo la struttura di questa scena in questo caso che è l'fxml che abbiamo messo di default nel nostro progetto no? quello che viene creato automaticamente da me c'è un border pane che contiene al suo interno un hbox che contiene un bottone e un'etichetta in realtà l'etichetta sì, c'è è qua ma è vuota, è invisibile. Quindi al centro vediamo il preview, l'anteprima della nostra interfaccia. A sinistra, in basso, vediamo la gerarchia dei nodi che stiamo creando. A sinistra, in alto, abbiamo la libreria di tutti i componenti che possiamo usare. Container sono quelli che prima chiamavamo i pane, i pannelli, i vari contenitori, i vari modi di, sono tutti nodi invisibili che però con, determinano come vengono impaginati i nodi in, interni e controls sono tutti i nodi di controllo, vediamo il primo in ordine alfabetico è button. Quindi noi andiamo a pescare da queste due, da questa libreria i componenti che ci servono, li trasciniamo nell'interfaccia, li possiamo trascinare, se io voglio aggiungere un bottone, lo posso trascinare sia, sia nell'interfaccia nell grafica, sia nella gerarchia sotto. Forse è meglio nella gerarchia perché capisco un po' meglio dove viene inserito. E le due versioni sono ovviamente sempre lineate. Okay, quindi costruire un'interfaccia significa popolarla, popolare questo, questa gerarchia dei nodi che mi servono per costruire l'interfaccia che voglio. Togliamo un po' di cose perché adesso sono diventati illegibili perché c'è troppa roba. Sulla destra, sulla colonna di destra, abbiamo tutte le proprietà del nodo attualmente selezionato, che può essere sia un controllo che un contenitore. Quindi le possiamo modificare, farlo più grande, più piccolo, cambiare il testo scritto, eccetera, eccetera. Queste proprietà, la cosa interessante è che questo qua non è altro che un editor di informazioni che corrispondono al 100% con le classi Java. Cioè quando io lì ho un oggetto che si chiama button da mettere nell'interfaccia in utente, vuol dire che nella libreria JavaFX c'è una classe Java che si chiama button. E le proprietà che ha questa classe button sono esattamente queste. Quindi quando qua io vedo che c'è una proprietà che si chiama font o che si chiama text, vuol dire che io quando dovrò agire sull'interfaccia grafica saprò che avrò un oggetto di tipo di classe button che avrà un set text e un get text per leggere e modificare la proprietà che si chiama text. Saprò che avrà un metodo set visible e un get visible per andare a modificare la proprietà visible di questo nodo. Quindi ciò che vediamo qua è anche una vista, diciamo così, intuitiva dell'oggetto e delle sue proprietà. Questo oggetto ha decine e decine di proprietà, noi ce le vediamo organizzate qua. Qui ovviamente impostiamo le proprietà che l'oggetto deve avere quando l'applicazione parte, cioè nel file fxml che viene letto. Ma poi tutte queste proprietà potranno essere lette, scritte, aggiornate modificate dal mio codice java. La label che c'è qua dentro, invisibile, adesso non c'è niente dentro. Perché magari è uno spazio dove voglio far comparire un messaggio più avanti, un messaggio di conferma, un messaggio di errore. Ma come faccio a far comparire un messaggio? Non posso fare print, con un'interfaccia grafica, ma avrò un nodo che contiene del testo che inizialmente non contiene nulla, oppure contiene qualcosa ma non è visibile, è una proprietà visibile, e il programma a un certo punto cambierà il contenuto e o lo stato di visibilità di quel nodo e quindi fa comparire una scritta adesso mm? ci arriviamo tutte queste proprietà sulla destra sono divise in tre blocchi proprietà generiche principali proprietà di layout quindi margini, distanziamenti, bordi eccetera eccetera perché ogni nodo subisce il layout dei contenitori che gli dicono dove mettersi, però internamente anche lui è allineato a sinistra, allineato a destra, in alto, quindi possiamo andare a controllare queste parti. E poi una la terza parte che si chiama code, che sono le proprietà con cui questo oggetto interagisce col mio codice, col resto del programma Java, che chiaramente sono quelle che ci interessano, le prime due o tre di queste. Ad esempio il bottone, vedete che io, se io cambio oggetto le proprietà cambiano perché sono oggetti diversi della mia albero di ereditarietà er dei er er er er er nodi. Quindi in particolare un oggetto button ha una proprietà on action che dice cosa deve fare quel bottone quando lo premo. Un testo non ha nessuna proprietà on action perché un testo non è qualcosa su cui puoi cliccare. Quindi le varie proprietà degli oggetti cambiano in funzione del tipo di oggetto, cambiano leggermente in funzione del tipo di oggetto, grazie a quella grossa albero di, di ereditarietà che vi ho fatto vedere prima. Allora, cosa succede? Io poi ho fatto un'altra operazione, a livello di sistema operativo Windows, ho associato all'estensione fxml il programma SimBuilder, per cui quando faccio doppio clic su un file fxml, mi apre in automatico adesso era già aperto quindi mi apre in automatico quel file dentro SimBuilder, vediamo se funziona eccolo qua però questo non, non c'entra con Eclipse, non c'entra con nulla, semplicemente a livello di Explorer Resource di Windows, associo all'estensione apri con no? sul file XML andando a cercare l'eseguibile di SimBuilder che ho appena installato ci sono nel documento le istruzioni per farlo. ok questo è un po' l'anatomia no, del progetto quando parte cosa fa? Eh, quando parte io vado su main faccio run e in questo caso parte un, questo progetto qui con questa finestra che ha un bottone con scritto click me che è la stessa di prima però in, nello sim builder lo vedevamo come preview, come anteprima e questo bottone c'era ma non, non era cliccabile cioè se ci va sopra la vado a modificare anzi modifico il file fxml sottostante dentro SimBuilder c'era anche una preview che mi fa un'anteprima dell'interfaccia in cui posso far finta di cliccare su questo bottone questo bottone sa di essere un bottone quindi sa fare le cose da bottone sa cambiare leggermente colore quando gli passi sopra, sa cambiare sfondo quando lo, lo premi, si comporta da bottone, no? Perché lui si comporta da bottone? Perché è quello che dicevamo prima, la classe application sa già tante cose, sa cosa vuol dire spostare il mouse, spostarlo su un controllo, sa dire, ogni controllo sa come comportarsi, quando viene cliccato, quando viene selezionato, eccetera. Ovviamente essendo questo un'anteprima, io posso cliccare finché voglio e non succede nulla nell'anteprima vedo i comportamenti innati, predefiniti, dei vari controlli, vedo come si comportano. E quindi ho un'interfaccia che non sa fare nulla, ma sa fare solamente le cose di base, che tutti i bottoni sanno fare, tutte le caselle di testo sanno fare, eccetera, ma mi serve già per, la, per poterla testare, poterla capire. Se invece apro l'applicazione vera e propria, quella che ho fatto a Run, cliccando il bottone fa delle cose. In questo caso ha scritto Hello World. Perché? E questo lo impariamo dopo l'intervallo. Perché il mio programma, oltre ad aver caricato dal file fxml questa interfaccia, e mettendo nella scena che poi è stata inserita nello stage, ha fatto sì che venga visualizzata quella stessa interfaccia che abbiamo visto prima, sono andato ad aggiungere dei comportamenti personalizzati agli elementi dell'interfaccia. Quindi come ho fatto? Chiudiamo la finestra. E di fatto quello che ho detto, e poi dopo lo vediamo con più calma, è al bottone click me ho associato una funzione alla proprietà on action. Quindi sto dicendo, guarda tu bottone, sei un bottone come tutti gli altri, ma quando viene cliccato la tua azione corrispondente deve chiamare questo metodo che ho chiamato handle button action, lo potevo chiamare come volevo. Questo è un metodo di key di una classe, controller, qui in, alto, in fondo c'è un altro posto semi-nascosto, che è indicata qua. Quindi ogni interfaccia ha un suo controller. Ogni controller può avere una serie di metodi che vengono chiamati automaticamente quando succedono certe cose. In questo caso, quando clicco sul bottone, l'azione predefinita definire il bottone è quella di cliccarlo, chiamo questo metodo handleButtonAction. E sta classe controller dov'è? Eh, beh, il file che non abbiamo ancora aperto nel nostro progetto. Vedete che c'erano quattro file. Questo è fx, eh, fxml controller contiene la parte fatemi dire intelligente, attiva reattiva della nostra applicazione cioè sa cosa bisogna fare e in particolare contiene il metodo handleButtonAction che viene chiamato automaticamente dall'applicazione JavaFX tutte le volte che qualcuno preme quel bottone e lui che cosa fa? cambia la proprietà text della label, dell'etichetta che era vuota, era invisibile, vi ricordate che c'è il bottone con a fianco l'etichetta invisibile, non era invisibile, era visibile ma non conteneva nulla, conteneva la stringa vuota, la proprietà text di, quella, um, di quel nodo label era vuota, adesso lui gli setta un certo valore e quindi un'etichetta, una label che ha una proprietà text, mostra la sua proprietà text. Nel momento in cui io gli cambio il valore di quella proprietà, automaticamente lui aggiorna l'interfaccia. Io non, non, non vedo mai l'interfaccia grafica vera e propria, vedo gli oggetti, cioè i nodi della scena e le loro proprietà. Leggendo e scrivendo, quindi interrogando e modificando le proprietà degli oggetti, la visualizzazione della scena, la finestra, si aggiorna istantaneamente e automaticamente. No, scusate, togliete istantaneamente, automaticamente. Ok? Quindi io ho un modello di programmazione abbastanza semplificato, perché ho una serie di oggetti e gioco con le proprietà di questi oggetti. Questi oggetti, in certe condizioni, possono chiamare dei metodi che decido io per fare le cose che decido io. Tutto il resto è predefinito, come si comporta il bottone, come si comporta la finestra quando la apro, la chiudo, la ridimensiono, è già comportamento predefinito vuoi nella classe application vuoi nella classe button in questo caso che sa già come comportarsi e sa già quando chiamare il metodo che gli ho specificato questo è un pochino il meccanismo generale adesso ci farei farei un po' di pausa e eh, dopo proviamo a fare effettivamente noi a costruire effettivamente noi un'applicazione di questo genere chiedendo anche il nome e dando il buongiorno alla persona Facciamo 20 minuti ma, ma precisi, quindi è 34, 35, ricominciamo.